Allora, continuiamo con una serie di quello che per mangiare non ci vuole tanto e per mangiare bene, soprattutto, non ci vuole tanto Oggi lo sapete che cosa facciamo insieme? Facciamo mangiare 2 barra 4 persone con due patate una crosta di parmigiano eccola qua cipolla, sedano, carota, aglio un po' di rosmarino e poi un pezzetto di guanciale, così le due patate tagliate e un po' di pasta Adesso, subito col fondo dell'olio, dell così eccolo qua mettiamo l'aglio insieme sedano cipolla e carota, già tagliati quindi, per le patate e tagliate poi accendiamo andiamo subito a far rosolare tutto quanto Allora, guardate qua Adesso metto anche il pezzetto di guanciale, lo metto intero lo sapete perché? Così dà gusto, dà sapore però non rimangono i pezzetti, non rimangono tracce quindi qualcuno mi domanderà Oh, mazza quella era buona! Grazie anche a quello, ma non si vede ti dà il sapore non si vede, come l'aglio, ok? Adesso, guardate Ho già scolato l'acqua la, dalle patate perché non tenete in acqua, lo sapete, no? Perché sennò si ossidano Quindi, metto qui dentro Adesso, che cosa deve accadere? Ascoltate a me! Si devono quasi attaccare le patate Quasi, quasi si devono attaccare Allora, scolate bene Tagliate, più le tagliate piccole e più ci sbrigiamo a mangiare E io oggi ho fame, sono tornato dalla palestra Quindi, l'aglio, a questo punto possiamo anche toglierlo, ecco bello così, acqua, tiepida così acceleriamo i tempi perché noi vogliamo mangiare presto spende poco e mangia bene vai? Allora, metto la, la buccia del parmigiano grattata o il grana o il reggiano, quello che volete voi e metto del rosmarino che avevo in congelatore perché la patata che, che cosa gli piace? stare insieme al rosmarino e all'aglio adora la patata sta con il rosmarino e l'aglio sono gli amici, gli amici suoi ecco qua, vado così e fra 10 minuti ci vediamo adesso butto la pasta ho scelto un diciamo un aprigatone un piccolo ecco qua un attimo giriamo tempo di cottura la pasta e la nostra pasta e patate è pronta ci vediamo dopo sale vedete qua, guardate come si sta sciogliendo la patata lentamente sta facendo tutta la cremetta, guardate si stanno rimpicciolendo ho tolto già rosmarino e adesso andiamo anche questo e ci sarà qualcuno che se lo mangerà la pasta è al ardente, guardate, così è perfetta fuori dal fuoco parmigiano abbondante do una bella mescolata bella, guardate che bella, guardate che bella la patata si è sciolta piano piano pepe, nero rinfresca vado eccolo qua guardate che bontà, guardate che spettacolo così un altro po' di pepe un goccio d'olio di quello buono eccolo così e se avete a casa, un po' dello smarino fresco Adesso Eh, <ride> qua sono dolori eh! Allora, il pezzetto della buccia il del parmigiano se volete potete tagliarla a pezzettini e metterla nei piatti Buonissima, buonissima! E poi, veramente, non ci vuole niente e fate una cosa diversa Buon appetito, mi raccomando! Veloci, economiche e buone! Che buon tavolo!